Ti volevo chiedere nel tuo prossimo progetto discografico qual è il tuo sogno, con chi vorresti veramente arrivare a duettare eh, come ti è successo appunto con un'amica come Madame, eh, ma parla andando proprio a sognare proprio in grande. Questo vorrei sapere da te, eh, in, in grande tipo anche fuori dall'Italia, dici proprio sì, sì, assolutamente devi sognare in grande. Beh, ci sono tanti artisti che. Che mi piacciono particolarmente io uh, ammiro tantissimo Angèle, che è un artista francese uh, che fa musica pop uh, e secondo me uh, di un'eleganza veramente incredibile sarebbe bellissimo poter uh, anche solo uh, conoscerla e insomma sentire come fa lei a fare musica e condividere delle cose belle poi ovviamente e andando oltre l'oceano ce ne sono tantissimi che, che, che secondo me spaccano. Jaden Smith è un artista che stimo tantissimo e anche con lui sarebbe bello creare un qualcosa, è uno di quegli artisti che non è solo musica ma ha proprio un concetto di, di essere che va bene oltre ed è quello che, che vorrei fare anch'io in qualche modo perché per me appunto l'arte non è solo la musica, ci sono tante altre cose, sarebbe figo insomma averle. Grazie Adrienne. Carola Piruso! Ciao,